Atletica, Zagabria, 100 a Blaghe, la Perkovic incanta, Asta a Kendricks. Siamo al tramonto di stagione, la fatica, come da consuetudine, presenta il conto. Il tradizionale meeting di Zagabria non propone eclatanti risultati, stelle chiamate al proscenio pur prive della necessaria freschezza. L'obiettivo è chiaro: evitare pericolosi infortuni. Sandra Perkovic illumina comunque il contesto di casa, proietta il disco oltre i 70 metri, raccoglie il boato del pubblico presente. Non riesce invece ad imporsi Sara Kolak, seconda nel giavellotto alle spalle della canadese Gladley, 63.40. Blachy conquista un atteso 100.15 per la bestia, terzo è il connazionale Powell, 1116. Tra i due Rogers. Al femminile, è la nigeriana Okadvare, 1114, a dettare il passo. A comporre il pacchetto delle tre, Asher Smith e Aie. McVa non trova lo spunto nei 400, secondo e battuto da Jill Roberts, modesto 4494. Senza la semenia, corre veloce la Vison negli 800. 15.772, in tre sotto i 2 minuti, con che bay Sharp sulle code dell'americana. L'Etiope Barega, 73.890, vince il 3.000, la TANWI si afferma nell'elite dei 3.000 siepi. Vola in solitaria, 90.456. Tripletta a stelle e strisce nei 100 HS, La Manning, 1266, Schianta Harper e Kastlin. Nei 110 HS, Schubenkoff supera Allen, 1312 per il primo. Samba, 4870, dispone di un McMastering difetto nei 400 HS. Lalic Vinco, 1.96, nobilità l'alto, a Kendricks basta un normale 5.60 nell'asta. 7.98, Menkov Domart nel lungo. Infine, 14.45 della ricchezza nel triplo.